Per che cioccolato. Deliziosamente buono. Deliziosamente buono. Non lo sapete, il cacao. Come si chiama? Mi chiamo... Mi chiamo... Mi chiamo... Mi chiamo... Mi Jesus! <laughs> aspetta non so sta per... non so io no non so stavo facendo fatti una segreta! È una segreta! fatti una segreta! fatti una segreta! fatti una segreta! fatti una segreta! una la carta? posso garantire che ci sono le nostre Sì! cercate qualcosa? sto cercando? non mi devo C'è.. ci ha ingaggiato il problema di trema ma tu dici vado la carta? questo! È strano, la bocca mia sta! si si si sì, si ma è per questo che mi pigliassi in cucina di vita forse non sa stare senza di lei senza il suo talento più che altro questo è il suo domani e lei mi vuole approfittare di lei se lo ordinano domani se lo ordinano domani si è un caso vedi che vabbè stiamo ordinando di 25 minuti Devo scaricarti, Il ragazzo ci ha dato cento volte, siamo un straordinario da più di tre ore. Quindi, e sì, come è possibile? Covrà. Sì, non si può fare, si può fare. si può fare, si può fare. Non sono in sono solo pure... Non mi ricordo che i miei amici alla finale. Ah, sto caso di una ragazza che yeah. è scomparsa. Mi costava 10 volte ha buttato il cellulare dentro da allora non è più online. Okay. Non mi mm ricordo. -hmm. niente, non so. Non mi Non mi un Where oh, is Va bene. Ho sempre avuto due. La tua organizzazione era indicata del mio fratello. Dareti non Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, Ah, si, si, si, Ah, si, si, si, si, si, si, la si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, però ho fatto un la qualità costruttiva del Trat perché ha la vibrazione, non è reale il click. c'ha il motorino che sembra verissimo. Consegui a te. Non... No. Ed è fantastico perché anche in alcune interazioni col sistema lo senti che vibra per darti del feedback. Vibro Oltretutto è orribile che non si possa fare. Come su Windows che tanto sulle compare.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 Ah, e' vero, sì, è vero, è vero. Quindi dovresti riflettere sui tuoi telefoni, i tuoi telefoni, i tuoi telefoni, i tuoi telefoni, i tuoi telefoni, i tuoi telefoni, schermo intero in modo da avere accessibile in alto e, e trascinarle quindi una sopra l'altra così viene nel più allora però mm. mm. poi ricliccarci per in <sussurra> sopra vero, e, e poi clicchiamo screen è come su iphone, no madonna, poi clicchiamo sulle voi tiene il cursore sopra l'icona e sposta la finestra sulla metà sinistra o destra e dall'altra parte di un che hai aperto, no. Eh, signori, su sta roba Windows tutta la vita, arriva a trascinare sul bordo Ho lasciato la mia borsa, gli disse che c'è tutta la mia Thank <laughs> you. Woo! <laughs> 救命 <laughs> <laughs> <laughs> <susurrisa> non mi vedo se per ho detto che non ti ho detto che non ti che non ti non ti ho detto che non ti ho detto non ti ho detto che non Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините, Да, да, да, да, да. Это дерево. Самое надёжное из Это это. Scusa, dai, guidi tu. che sarà mummia tutti guardi! e adesso ah, questo di allora, cominciamo con qualcosa di facile, dovete solo... Non tiro, non tiro, non tiro. Non che non tiro. Non tiro, non tiro. Non tiro. Non Non un po' sul è un torneo di vago un po' di vago un po' di un po' di vago un come di vago un po' di vago un po' di vago un di vago un un un di Boa noite no <susurra> scusa, qualcuno mi rubato? non la stessa sera non è pensato di dirlo alla polizia dovevo andare alla polizia e dire che Io ho detto a destra. Non lo girto. Mi sono stato. Eh. Davvero. Ho pegato cagnante, botta ciao, sono Samir. Ho bisogno di parlarti. Poi importante. Ho fatto un errore a consigliare Lucky a te. non so. E sei stato il nostro. Conosci Johnny, a volte non ti perderei da un momento. Il fatto è che ora che Lucky non c'è più, hai capito che è lui quello, giusto? Ma avete capito che tipo era Lucky. Se no è te che era, Niente, lo stavo solo parlando alla TV. Ho detto che non è niente. hai ragione, c'è un po' mi cuore la polizia Sì, esatto, loro non la stanno venendo a prenderti! hanno localizzato il tempo in precede, spero che ti divertirai in caverna! ok, blocca okay, anche okay, okay. okay, okay, okay, okay. forse la voglio aiutare ok, che biotto forse si è che au pur on Facebook. Да, да. Так. mm <laughs> Senti, sì, no. Sì, sì, sì. <laughs> dai, non ci ha Grazie yeah. yeah.